Dopo la solennità dell'Epifania, la Chiesa ci invita adesso a ricordare il cosiddetto Battesimo di Gesù. Certo, se parliamo di Battesimo ci viene subito in mente il nostro Battesimo, ma siamo qui a diversi livelli. Si tratta di un Battesimo predicato, quello predicato da Giovanni il Battista sulle sponde del fiume Giordano, un Battesimo di conversione, un Battesimo di penitenza piuttosto che un battesimo sacramentale, come quello che Gesù stesso ha introdotto. Il battesimo, cioè nel fuoco e nello spirito, così eh, si esprime Giovanni il Battista. Io non sono degno nemmeno di togliere i legacci dei suoi sandali, il mio battesimo non è niente a confronto di quel battesimo che riceverete dal Messia, da Gesù. È bella questa immagine del fuoco, quando noi siamo stati battezzati, siamo stati immersi, in quest'acqua battesimale che ci ha avvicinati al fuoco dell'amore, al fuoco di Dio, al fuoco che divampa dal cuore di Cristo, che coinvolge, che brucia, che trasforma. Penso che l'immagine del fuoco sia l'immagine più, più eh, riepilogativa di tutte le caratteristiche di Dio. Dio eh, ci, si, si presenta a noi come un fuoco inestinguibile, Ricorderemo... Eh, il Sinai e eh, ricorderemo anche il roveto ardente da cui Dio stesso ha parlato a Mosè e il fuoco che divampa, il fuoco che rigenera e del resto il Battista è, stato, è stata una voce, la voce di uno che grida nel deserto una voce autorevole, una voce coerente eh, però ha dovuto confrontarsi con un Messia umile povero che si presenta in semplicità e si mette in coda con tutti gli altri sulle sponde del Giordano per ricevere il battesimo dal Battista, proprio per eh, concretamente dimostrare che Egli è venuto in mezzo a noi e che si fa solidale con noi, vuole camminare con noi, vuole guidarci, certo, è il nostro Maestro, ma stando accanto a noi, accanto alle nostre meschinità, alle nostre fragilità, alle nostre povertà non si lascia contagiare da questo perché egli è Dio, ma porta su di sé tutto questo peccato. E allora come non gioire di fronte ad un Dio che viene, povero e umile in mezzo a noi, prende parte della nostra vita tutte le nostre situazioni, anche quelle più tristi, si fa presente e ci trasmette questa gioia, questo fuoco nuovo. Lo Spirito Santo ecco ci guidi in questo cammino ci riempie del suo amore e ci renda capaci di testimoniare anche agli altri la gioia di aver incontrato il Signore attraverso il battesimo che ci è stato donato